Quale sarà il futuro della tassazione di business digitali? Cosa dobbiamo aspettarci? Cosa dobbiamo attenderci dalle normative internazionali? Come cambieranno? Che cosa cercheranno le varie amministrazioni finanziarie per il tramite dei legislatori fiscali di... Um, come dire, di circuire, di circoscrivere uh, per arrivare evidentemente a fare un po' di cash perché le amministrazioni le fiscali, a dirla, in tutta, a, dirla, a dirla tutta, stanno completamente impazzendo dietro i business digitali e non riescono assolutamente a trovare una soluzione condivisa. Te lo dico tra un attimo. non è un segreto che uh, i business digitali evidentemente siano uh, estremamente liquidi estremamente come dire um, eterei nella misura in cui sia o siano costituiti da linguaggio binario cioè è semplicemente un, oggi un business digitale è, è identificabile con un sito internet evidentemente no io posso vendere i miei servizi i miei prodotti eccetera eccetera per il tramite di un negozio virtuale su ebay piuttosto che su amazon piuttosto che su un sito internet Personale. Quindi soprattutto nella misura in cui laddove non ho necessità o posso gestire l'intervento del personale dipendente o di eventuali collaboratori in maniera intelligente evidentemente riesco a evitare il problema che è quello della presenza tassabile che poi in realtà è esattamente tutto il problema da cui nasce la difficoltà di tassare l'economia digitale. Perché? Quindi, perché le amministrazioni fiscali stanno da anni ormai andando completamente al manicomio? Perché, le, perché banalmente le legislazioni, le normative domestiche, ma anche le normative internazionali, per esempio, le convenzioni contro le doppie imposizioni, non sono in grado di intervenire su questa fattispecie. Cioè, quando io esercito il mio business in un altro paese per il tramite di un sito internet, quel sito internet non è una presenza. Non Configura una presenza fisica tassabile, non configura, non ha gli elementi se fatto un determinate, con determinate caratteristiche con determinato business, non configura la presenza di una stabile organizzazione. Ed è questo il problema, il punto che sta mandando ai pazzi, praticamente sia le amministrazioni fiscali sia evidentemente l'Ocse, L'organizzazione per il commercio internazionale che disperatamente ormai da anni sta cercando di arrivare a un modello condiviso di tassazione. Evidentemente la problematica come sempre nasce, come sempre nasce dal grande quindi la problematica sono i milioni di euro di imposta Evasi, evidentemente tra virgolette perché non si tratta di evasione da un punto di vista tecnico dai giganti del web che chiaramente fatturano miliardi di miliardi di miliardi i loro mercati di riferimento sono tutto il mondo quindi le varie giurisdizioni per esempio evidentemente sempre più vicino a noi quello italiano e però non pagano tasse in Italia o non pagano come dire il giusto e anche qui se ne potrebbe parlare all'infinito, ammontare di tasse, quindi che cosa è giusto, che cosa non è, cosa non è giusto, poi c'è cioè un problema di tax morale all'interno della pianificazione fiscale, ma evidentemente non è oggetto di questo di questo video a noi interessa relativamente poco in questo momento quello che voglio farvi capire è che a un certo punto il mondo è impazzito nella misura in cui sono cambiati i canoni uh, di fare business e questo chiaramente lo sapete anche uh, da voi se prima era necessario aprire un negozio fisico e quindi il fisco sapeva dove era, dov era, dov era dove poteva venirmi a prendere oggi non è oggi ormai direi da 20 anni ma mh, tendenzialmente la situazione si è incancredita secondo me questa volta in bene negli ultimi dieci anni in ottica evidente di liberalizzazione, eccetera, eccetera. Quindi l'agenzia e eh, l'ox in primis sta andando al manicomio e sta cercando un modo per arrivare a tassare questa economia digitale in qualche modo il problema è che per farlo deve cambiare il legislatore di 181 giurisdizioni. anche di più è, della, della, è anche come dire la, uh, il modello oxe di riferimento il modello di convenzione di, di riferimento in questo senso quindi si è cercato negli ultimi anni di allargare il concetto di stabile organizzazione quindi di arrivare a riscontrare a configurare una presenza Tassabile um, in, in maniera più ampia di quanto non si facesse prima, di quanto non facesse prima la norma, um, la norma domestica. Per esempio, in questo senso, guardiamo i cambiamenti, se vi interessano, li trovate su internet evidentemente i cambiamenti che ci sono stati nell'articolo 162 del testo unico che definisce che cos'è stabile organizzazione ai fini del legislatore italiano e vediamo come le maglie si siano praticamente allargate da casi super specifici a casi estremamente ampi estremamente, eh, come direi, anche aleatori e molto, come dire, sottoponibile a giudizio e a interpretazione da parte dell'agenzia delle entrate ovviamente è voluto, ma questo è un altro discorso questo per farvi capire, però nonostante questo quindi tornando al discorso iniziale non, ancora non si riesce a trovare una soluzione perché eh, di nuovo, ancora comunque un singolo sito internet non rappresenta una stabile organizzazione e anche laddove, soprattutto i grossi gruppi Configurassero la presenza di una stabile organizzazione palese piuttosto che occulta, in ogni caso esiste un discorso tale per cui il fisco può andare a tassare eh, un ammontare di reddito prodotto in Italia o comunque nelle altre giurisdizioni in relazione alle funzioni, agli asset e ai rischi che quella stabile organizzazione svolge in quel mercato. Per cui, se queste tre cose, funzioni, asset e rischi svolte da quella stabile organizzazione, sono estremamente limitati e in ottica di pianificazione evidentemente è quello che si fa dare poche di queste cose alla stabile organizzazione e allora è difficile arrivare a tassare il reale, la reale emersione di reddito all'interno di, di quel paese per cui adesso l'OCSE ha elaborato questo progetto condiviso che dovrebbe essere eh, il cui layout definitivo se ne è discusso a washington il 16 e 17 ottobre 2019 momento in cui stiamo girando questo video se ne è discusso e uh, si cercherà, si, si, sa, si arriverà a tassare il giro di affari come non è ancora chiarissimo, non è ancora definitivo però è questa l'evoluzione, perché? perché evidentemente se vado a tassare il giro di affari quindi quanti soldi faccio all'interno di un determinato mercato riesco a superare la problematica di cui abbiamo discusso adesso cioè il concetto della presenza tassabile il concetto della stabile organizzazione quindi prescindo e probabilmente è l'unico modo razionale sensato che hanno di, uh, uh, di risolvere il problema, quindi evitare di andare a fare ogni volta i conti uh, dei requirements per capire esattamente se c'è una presenza tassabile o meno, Che probabilmente lì a di massima poi non c'è ed è questo il problema e schippo vado a un'altra un tipologia di, di requisito e vado a tassare quindi il giro di affari. Adesso si capirà bene quale sarà poi il threshold, qual è la, sarà la soglia a partire dal quale e soprattutto come avrà andrà contabilizzata, no? come andrà calcolata questa soglia di ricavi. Guarderò ai ricavi che provengono da quel paese, guarderò ai big data che utilizzo all'interno di quel paese, alle interazioni con gli utenti, alle transazioni che faccio con gli utenti all'interno di quel paese, e se un residente fiscale di quel paese, per esempio, si trovava in viaggio quando ha utilizzato quel servizio. No, vedete come in realtà le problematiche che possono nascere, cioè soprattutto per un grosso gruppo sono tantissime ora evidentemente si partirà alle grosse multinazionali perché eh, come dire fanno scuola evidentemente danno anche la possibilità di lavorare a qualcosa di definito di concreto cioè io so dove andare a interagire con chi interagire e c'è anche un certo dialogo poi tra i tax department interni e l'amministrazione fiscale quindi c'è possibilità di dialogo e di trovare una soluzione condivisa difficilmente però comunque c'è perlomeno questa possibilità di dialogo quindi si partirà dalle grosse multinazionali anche da un punto di vista normativo per arginare la cosiddetta evasione e poi ehm, vedremo quali saranno gli risvolti anche per i medi piccoli e piccolissimi evidentemente non saranno immediati non saranno uh, come dire eh, evidentemente sarà, sarà un layout che, che arriverà in una seconda ondata in una seconda uh, successivamente a quella delle grandi multinazionali ma comunque ci saranno dei cambiamenti che eh, saranno assolutamente da condividere e da tenere, sotto considera da tenere in, in considerazione noi ci vediamo al prossimo video music